Consiste nel arredare una casa per quanto riguarda tutto cosa... il, il tessuto, dalle tende ai divani, alle poltrone, ai copriletti, ai. Boh, qualunque cosa che c'è di stoffa in una casa. È il mio lavoro. Noi abbiamo un laboratorio qua a Rivalba, non abbiamo negozio. Noi da Rivalba ci spostiamo praticamente in tutta Italia, da, da Roma a Belluno, Costa Azzurra, Monte Carlo. Una volta non esistevano le pistole ad aria compressa, perciò si usava il martello da tappeziere, si prendeva il chiodino, si puntava con la mano e si piantava. Al giorno d'oggi con le pistole ad aria compressa, perciò si tira il tessuto e si inchioda. Io prendo le erediti di mio padre, anche lui da, da giovane lo faceva, tuttora anche mi, mi aiuta. Sono contento, soddisfatto, mi piace questo lavoro. Mi chiamo Gualtiero Armosino, sono un orafo e sono il titolare di una bottega a scuola che trae origine da un laboratorio che ha compiuto i 50 anni di attività nel 2009. Il lavoro è stato quello dell'innovazione, quello della ricerca, quello di aggiungere quell'aspetto culturale che in realtà mancava un tempo alle attività artigianali chiamo Daniele, ho 24 anni e da circa un anno e mezzo, due anni mi occupo di oreficeria. Penso che eh, sia un lavoro che, che dà molto perché Veramente tu dal, crei qualcosa dal nulla, tu con le, con le tue mani, con la tua testa, con le tue idee riesci a, a creare qualcosa di unico, come può essere un gioiello ma come può essere qualsiasi oggetto realizzato artigianalmente. I miei amici pensano che sia un, un ottimo lavoro, sono molto interessati e incuriositi da, da questo lavoro, mi fanno spesso domande su tutti i vari attrezzi che, che utilizzo, sulle varie tecniche, su come si costruisce un gioiello perché a volte si vede un gioiello da qualche parte però non, se non sei dentro il mestiere non, non capisci fino in fondo come è stato costruito le, le particolarità, le, le, le cose più, più valevoli de, de, de dell'oggetto. Mi chiamo Davide Melacarne e ho 31 anni. Ehm, ho cominciato, mi occupo appunto di, della realizzazione di giochi tradizionali di legno e sono arrivato a, appunto a costruire giochi eh, con l'idea appunto di eh, riprendere, riproporre di nuovo da, antichi manufatti e, mh, appunto la lavorazione del legno è una cosa che ho appreso pian piano da, partendo appunto da mh, studi all'Accademia di Belle Arti e poi ho lavorato per un po' con, uh, in una falegnameria e il, uh, i giochi di legno appunto sono arrivati così nel, con l'idea di cercare di, di fare qualcosa di, di particolare che non, non si vedeva più molto in giro. Il rapporto con i, con i bambini è um, stimolante sicuramente e così l'idea che, che si potrebbe avere è che i bambini non sono assolutamente più interessati da, da giochi antichi, giochi tradizionali, invece non ci accorgiamo che non è così, e appunto me, messi a, eh, a contatto con, con questi giochi, poi con la parte soprattutto anche di eh, costruzione manuale eh, sono sicuramente molto, molto stimolati e eh, molto interessati. Eh, quello che ci accorgiamo è, è a volte più a, <coughs> la parte degli adulti che, che viene eh, in qualche modo sottovalutato un po' l'aspetto manuale del gioco semplice, eh, così invece i, i bambini si, si divertono ancora. Sì. E la trottola è pronta? <sussurra> Io sono Maurizio e sono co-titolare di questa azienda artigianale insieme a un mio collega che si trova nell'altra sede di Chieri. È una legatoria artigianale, ci occupiamo di legatoria appunto e di cartotecnica e noi ci differenziamo dalle aziende industriali perché facciamo piccole produzioni e quindi... Ci serviamo di macchine non completamente automatiche, semiautomatiche, piccole e il resto della lavorazione è dovuto principalmente all'abilità all manuale, alla manualità perché si tratta di costruire, assemblare eh, oggetti in carta e cartone manualmente. Non è un lavoro fisicamente molto faticoso. allo stesso tempo, anzi, è un lavoro piuttosto vario, creativo. Un, uh, un giovane di oggi che abbia delle... che, che, che ami uh, lavorare con... Uh, con le mani, costruire qualcosa con le proprie mani, penso che un lavoro del genere potrebbe trovare soddisfazione, perché... Soprattutto sui lavori di cartotecnica si ha proprio la sensazione di creare dal nulla un prodotto anche bello. Guglielmo Pepe, titolare e maestro birraio della Parsifal di San Raffaele Cimena. La Parsifal è un birrificio artigianale e come birrificio artigianale eh, intendiamo un'azienda un che produce un prodotto assolutamente, nel nostro caso la birra, assolutamente naturale. cosa bella è che il mastro birraio può eh, aggiungere la sua creatività e la sua fantasia per ottenere un prodotto riconoscibile come stile, eh, però nello stesso tempo personalizzato. Per un giovane che voglia intraprendere questo, questo mestiere, la cosa fondamentale è avere interesse. Tanto interesse in questo mondo molto affascinante. Addirittura direi che far la birra è, è scoprire un universo. Brindiamo con un buon bicchiere di birra artigianale.